Ciao a tutti oggi prepareremo l'insalata di patate alla greca il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa gli ingredienti sono patate tagliate a pezzetti acqua feta greca prezzemolo cipolla limone olio sale pepe origano olive nere e pomodori tagliati a pezzetti diamo il via alla ricetta Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il prezzemolo e l'origano. Ed azioniamo il bimbi per 3 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio, il succo di limone, il pepe e il sale ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 4. mettere da parte in una ciotola senza lavare il boccale mettere l'acqua il sale chiudere con il coperchio posizionare il varoma mettere le patate Chiudere con il coperchio e cuocere per 35 minuti, temperatura varoma, velocità 2. Le patate sono cotte, trasferiamole in un'insalatiera. Mettere il pomodoro, le olive, la cipolla, la feta e orare con la salsa. Amalgamare con la spatola. Lasciare intiepidire prima di servire. Insalata di patate alla greca. Grazie e alla prossima ricetta!